bene buongiorno buongiorno la diretta è partita adesso naturalmente facciamo facciamo passare qualche secondo perché anche se è stata annunciata ieri naturalmente adesso diamo modo a chi ha piacere di collegarsi poi chiaramente come tutti i video che eh, sono pubblicati attraverso le piattaforme di social rimarranno chiaramente registrati per chi vorrà vederlo dall'inizio vedete abbiamo diversi ospiti per cui io faccio passare giusto ancora qualche secondo Dopodiché vi spiego un attimo come ho pensato di organizzare la scaletta e mi scuso perché chiaramente scontenterò chi chi è ultimo <ride> e, ma bisogna pur mettere un ordine agli interventi e, e dopodiché partiamo con i contenuti Naturalmente la, questa iniziativa è nata eh, in maniera molto, diciamo così, istintiva, spontanea, dopo le recenti, eh, la recente pubblicazione del decreto che eh, pone tutta una serie di grossissimi limiti, se non divieti, agli strumenti appunto dei bonus. E io volevo partire proprio con questo, mi scuso. Per dire cose estremamente ovvie ma vi assicuro che ancora moltissimi cittadini non conoscono il fatto che il movimento 5 stelle ha iniziato nel 2013 ed è per quello che vedete a fianco eh, nello schermo vedete questo grosso manifesto che se date un'occhiata eh, è datato 2013 quindi io voglio ribadire che il movimento dal 2013 ha iniziato immediatamente a lavorare per la stabilizzazione e il rafforzamento dei bonus edili ma non solo a parole perché voi potrete dire un manifesto non fa la differenza certamente ma con i fatti tanto è vero che se il computer mi supporta, eccolo qui, nel 2015 è stata approvata questa mozione parlamentare all'unanimità, all nonostante noi fossimo all'opposizione, ma nonostante fossimo all'opposizione riuscimmo dopo tre anni di intenso lavoro a far eh, votare all'unanimità appunto questa mozione che impegnava, stiamo parlando del 2015, a stabilizzare eh, le misure appunto di, ehm, eh, di eco-bonus che già, che già esistevano. Questo perché già nel 2013 era chiarissimo che gli ecobonus erano una misura win-win: tanto è vero che noi imparammo che appunto si, si, si chiamavano misura win-win perché dava vantaggi a tutti. Quindi, questo nel 2000, 2016. Eh, approvazione di questa mozione e voglio ricordarla perché è stata approvata all'unanimità e quindi eh, tra i vari strumenti che abbiamo per accusare i partiti che in questi in questi giorni stanno facendo scempio del super bonus dei meccanismi che loro hanno votato questa mozione nel 2016 e poi nel 2019 a dicembre 2019 Scusate, la recupero perché non è questa, ma la recupero velocemente perché avevo preparato tutto. Ecco qua. Eccola qua. Risoluzione apriamo. A dicembre 2019, ugualmente all'unanimità viene approvata questa ulteriore risoluzione, che è, è stata proprio la preparazione del super bonus perché questa risoluzione ribadisco approvata all'unanimità all'unanimità eh, allora stabilizzare naturalmente vedete questi sono gli impegni eh, ecco qua creazione di un meccanismo di salvaguardia per l'acquisto dei crediti fiscali lo, lo avevamo chiamato l'acquirente di ultima istanza e l'individuazione di un meccanismo di trasformazione dell'editazione fiscale nel riconoscimento scusate non mandatemi messaggi whatsapp per cortesia perché eh, altrimenti mi, mi, mi compaiono continuamente a schermo ehm, individuazione di un meccanismo di trasformazione dell'editazione fiscale nel riconoscimento di un credito di importo pari alla montagna detrazione e poi un altro uh, importantissimo punto, eccolo qui superare il meccanismo del vincolo dell'esatta corrispondenza tra l'importo dello sconto in fattura e l'importo della detrazione fiscale. Questa è una, una risoluzione della Commissione Industria, Commercio e Turismo, così ne approfitto anche per presentarmi. Io ho, sono stato presidente della Commissione Industria, Commercio e Turismo appunto dal 2018 a, fino alla fine della scorsa legislatura, eh, naturalmente nelle file del Movimento 5 Stelle e Ehm, capogruppo della, sempre in Commissione Industria, Commercio e Turismo dal 2013-2018 quindi la mozione che vi ho mostrato del 2013 l'avevo eh, presentata io nel 2015 e questa risoluzione ugualmente eh, avviene eh, sotto la mia presidenza con un apposito affare assegnato e ripeto, è stata votata all'unanimità, quindi questo per chiarire che abbiamo eh, lo strumento parlamentare che ci dà eh, la testimonianza che i partiti stanno facendo una cosa contraria a degli impegni che loro stessi hanno votato. Quindi eh, ho voluto eh, come si dice battere il ferro finché è caldo eh, organizzare in 448 questa diretta che naturalmente è un mero Ennesimo, millesimo segnale che il movimento c'è sempre stato e sempre ci sarà. E tanto è vero che i, tutta ieri eh, siamo stati eh, in fittissimo oh, dialogo con la direzione centrale del Movimento 5 Stelle, il presidente Conte, che sta preparando tutta una serie di azioni che naturalmente io non, non, non, non posso. Eh, per annunciare, perché si stanno definendo in queste ore, così come abbiamo sempre fatto il colloquio con i corpi intermedi, con le associazioni, con tutti i soggetti della filiera, e ulteriori azioni a supporto della nostra politica che è sempre stata pro questi meccanismi che esistevano da prima che arrivasse il Movimento 5 Stelle. Per cui mh, noi ci vantiamo di aver inventato il super bonus, l'accessione del credito e lo sconto immediato in fattura, non possiamo certo dire di aver inventato i bonus edili perché esistevano da prima che arrivassimo noi. Allora, a questo punto ehm, vi do eh, velocemente la lettura di come vorrei procedere, cioè abbiamo qui collegati diversi parlamentari nazionali, eh, dopo dovrebbe raggiungerci anche un parlamentare europeo, regionali, Dico subito, non preoccupatevi per chi in questo momento non è eh, nella serie di teste che vedete a sinistra, vi faccio entrare man mano, vi faccio entrare man mano degli interventi, faccio uscire qualcuno, faccio entrare qualcun altro in maniera che tutti possiate parlare. Quindi dicevo, abbiamo parlamentari nazionali, europei e regionali, abbiamo i rappresentanti degli esodati e abbiamo una serie di professionisti, eh, commercialisti, economisti, eh, fiscalisti, eccetera, eccetera, che eh, interverranno. Naturalmente, eh, ognuno di voi dirà quello che ritiene opportuno. Abbiamo visto tutti eh, questa decisione venire il giorno dopo le regionali, e quindi questo già direi che è un bruttissimo modo di operare. Lo avessero fatto un giorno prima delle regionali, sarebbero stati decisamente più trasparenti nei confronti de degli elettori. Eh vedremo come andrà a finire nei confronti dell'Unione Europea per questo ho voluto anche in parlamentare europeo perché naturalmente l'Italia deve sottostare alle leggi, alle direttive, ai regolamenti europei e lo dico vedendo a ragion veduta il fatto che siamo in infrazione sul reddito di cittadinanza quindi il governo italiano smantella il reddito di cittadinanza l'Unione Europea fa partire una procedura di infrazione bene, eh, detta dell'importanza degli enti intermedi eh, perché noi oggi ci troviamo discutiamo benissimo però sappiamo che o si fanno dei dialoghi strutturati con corpi intermedi e si fa massa critica e si fa massa critica oppure diciamo ce la, ce la eh, cantiamo sui tra di noi io concludo il mio intervento dicendo quello che ripeto da vent'anni mica, mica, mica solo io eh, persone ben più, ben più valide di me e cioè che Banche e finanza hanno troppo potere, hanno troppi diritti, troppi pochi doveri. Ma sappiamo bene che banche e finanza non creano denaro, ma lo gestiscono, lo, eh, lo usano per i loro, per per loro scopi e dobbiamo smetterla semplicemente di lamentarci di questa filiera bancaria finanziaria assicurativa dal momento che un'alternativa esiste esiste quella che si chiama la finanza etica per cui se noi continuiamo semplicemente a lamentarci di questi soggetti che lunedì verranno eh, ascoltati come primissima parte da, del, del governo nei, nei, nei colloqui che vorrà fare perché da quello che ho capito lunedì alle, alle banche e martedì e martedì eh, le associazioni di categoria anche se a mio avviso dovrebbe essere esattamente l'opposto, prima le associazioni di categoria e poi le banche, ma direi che questo è, è sintomatico di quello che in tanti dicono, il mondo finanziario ha troppo potere ma dobbiamo smetterla di lamentarci e basta, io vent'anni fa ho fatto la mia scelta sono uscito dal circuito finanziario tradizionale, finanziario e assicurativo e sono entrato in quello etico e continuo a chiedere a tutti voi fate la stessa cosa perché altrimenti stiamo qui a raccontarcela tra di noi mentre l'enorme potere finanziario che veicola mille volte più denaro rispetto a quello reale perché ricordiamoci che per fare un, un, un semplicissimo paragone il mercato del petrolio ha un controvalore annuale di 2000 miliardi di euro all'anno il petrolio, 2000 miliardi i derivati siamo a 2 milioni di miliardi, cioè mille volte di più. E questo lo scrive il Financial Times, non lo scrivo, non lo scrivo certo io, ma sicuramente eh, chi di voi è esperto lo sa. Però io vorrei che passassimo finalmente alla pratica, al consumo critico, quindi a smetterla di alimentare circuiti che hanno troppo potere, troppi diritti, troppi pochi doveri. Eh, detto questo mi taccio e vorrei dare la parola, qui abbiamo a, a, i parlamentari eh, nazionali, adesso vedo eh, Gian Mauro Dell'Olio, lo vedo, eh, vediamo se recupero altri, eh, scusate rimuovo qualcuno di voi ma giusto perché non vorrei avere, eh, avere eh, in sala d'attesa altri, altri parlamentari, intanto eh, Gian se vuoi iniziare tu, facendoci il punto della situazione dal punto di vista parlamentare, grazie Sì, grazie Gianni buongiorno a tutti eh, gli ospiti buongiorno a tutti quelli che ci stanno seguendo eh, Andrò, si sente, vero? Sì, sì, sì vai senso. vai eh, Cercherò di essere rapido eh, perché voglio cercare di entrare sul punto della situazione quindi non andare a rimangare tutto quello che c'è stato sul bonus come, come come hai detto giustamente tu Gianni il problema serio ora dal punto di vista sia politico eh, che di gestione di questo nuovo decreto che arriva è che è stato fatto guarda caso non è stato fatto è stato approvato per essere corretti tre giorni dopo le elezioni perché una una modifica di questo genere, di questa portata, non si decide nel giro di uno o due giorni. Sicuramente è stata pensata molto prima e questo politicamente è molto grave in quanto eh, il ministro Giorgetti, con cui abbiamo parlato più volte tutti noi, anche con i colleghi, durante il periodo della legge di bilancio e avevamo detto che c'era il problema, bisognava scindere i due problemi sul super bonus, cioè uno cosa fare del super bonus da adesso in avanti perché... Chiaramente c'era una norma già preesistente, si poteva pensare di rivederla, scendere, quello che era, ma l'altro problema grosso era cosa fare con tutta la massa di crediti imposta, diciamo, fra quelli che sono presenti nelle banche, tutti gli incagliati, e io aggiungevo sempre anche il problema di quelli che avevano, dei privati che avevano cominciato a lavorare, si erano autofinanziati, o meglio, avevano preso un prestito in banca per fare i lavori, pagare le imprese, ottenere il credito d'imposta, andare in posta e scontarlo e chiudere, il, il, e chiudere il, il prestito bancario e sono rimaste ferme perché il posto è smesso. Quindi questo è un grave problema e il ministro Giorgetti ci ha sempre detto eh, ma ora vediamo perché c'è Eurostat con la valutazione di Eurostat, non sappiamo come vengono considerati debiti o crediti, debiti o, o no, e la questione è proprio questa, quando in Senato la scorsa settimana, quindi due giorni prima dell'approvazione del decreto Eurostat ha detto chiaramente poco importa che siano considerati payable o non payable, non fanno debito allora ci si sarebbe aspettati una risposta immediata da parte del governo per dire no Eurostat cosa stai dicendo non, eh, non mi va bene questa tua definizione tramite il governo o tramite Istat o se sono stati zitti, a questo punto andrà bene questa definizione. Questo significa che si è arrivati con un decreto subito dopo che di fatto spezza le gambe al sistema. La di questo decreto l'unico punto valido, se vogliamo, è quello che dà una definizione più precisa ai soggetti che, relativamente a quelli che sono gli elementi che bisogna detenere per poter essere tranquilli e cederlo. Ma è l'unica valutazione che in realtà, non, e non c'era bisogno di, eh, forse di un decreto legge, bastava anche una migliore specifica nella circolare dell'Agenzia delle Entrate. Ma lasciamo perdere questo. Il problema è che con tutto il resto ci sono due cose gravissime. Uno, si, eh, si, fa passare, si passa da una norma che, eh, al, al di là del fatto di aver bloccato e non aver risolto il problema, si passa da una norma che di fatto andava verso tutti... Cittadini a una norma che va invece verso le classi più abbienti, perché nel momento in cui io vado a effettuare un'attività di, di bonus edilizio e lo posso fare solo, in, ehm, solo in, de in detrazioni, quindi portarmelo e scontarmelo nella mia capacità fiscale, beh, lo potrà fare solo chi ha sia i soldi da anticipare sia alla possibilità di, eh, alla possibilità di scontasso e quindi di assorbire dal punto di vista di capacità fiscale, quindi le classi più agiate, de, più agiate del paese, che significa anche che mediamente le case, una, per, una classe, persone che vivono della classe più agiata hanno mediamente degli, degli immobili che sono... Eh, già migliori dal punto di vista di classificazione energetica, certo possono comprarne uno e ristrutturarlo da zero e quindi chiaramente non vale abbiamo il problema che delle classi meno agiate che invece se sono anche proprietari di un appartamento probabilmente hanno anche meno, un, un immobile che è meno che è meno eh, valido dal punto di vista di efficienza energetica, non hanno i soldi e soprattutto se anche li avessero non avrebbero probabilmente la capacità fiscale. Quindi questo è già una grossa, un grosso problema per come è impostato, non so se magari in fase di, di valutazione parlamentare si potrà aggiustare o meno, però questo è già un primo problema di differenza. E il secondo problema è quello che io chiamo si ridà il via al festival del nero, perché se una, una cosa positiva che aveva fatto il super bonus era che aveva fatto ridurre inevitabilmente il nero perché dovendo andare a, a rendicontare tutto ovviamente tutto passava attraverso delle, attraverso delle fatture qualsiasi cosa e quindi il nero veniva a calare. Invece, in questa maniera, specialmente perché non ho neanche una possibilità di poter andare a portare in detrazione se non ho la diciamo, non, ho, non sono in tasse non, riesco, non ho la capacità fiscale, a quel punto non mi converrà più andare a pagare come privato una impresa, una piccola impresa anche, pagare direttamente tutto quello che devo fare, il lavoro, e pagherò qualcosa in nero probabilmente comprerò, andrò a comprare io dal negozio dal, dal negozio dirò, alle, dirò alla piccola impresa tranquillo i, le piastrelle il cappotto quello che è, lo vado a comprare io perché chiaramente tu non puoi comprartelo e poi dopo eh, caricartelo quindi lo compro io pagherò la fattura la sopra dopodiché il, tutta l'attività di, di eh, posa in opera diciamo così eh, la pagherò in nero e quindi riporteremo in auge il nero queste sono le cose più gravi e l'ultima è che in realtà non risolviamo il passato, anzi se vogliamo peggioriamo perché le banche, le banche a questo punto che avranno la possibilità di rientrare sul mercato se non si riattiva Cassa Depositi e Prestiti che era stata bloccata dal governo Draghi durante il governo Draghi perché lo sappiamo tutti che Cassa Depositi e Prestiti è stata bloccata dal governo negli acquisti, le banche a quel punto arriveranno i soggetti dall'esterno, la possibilità di acquisire crediti farà, di, farà diminuire il prezzo e quindi ci sarà un ulteriore vantaggio per gli istituti di credito. Ma al di là di questo, il problema è lo svantaggio sui soggetti esistenti. Quindi questa norma così fatta non ha una motivazione di essere se non per spezzare le gambe a un sistema che aveva permesso allo Stato di ripartire, quindi di creare quel famoso PIL che ci serviva, perché il 30% famoso del PIL del 2022 era dovuto al super bonus, e di fatto bisognerebbe intervenire almeno in fase emendativa per cercare di limitare, lo sconto, di riportare lo sconto in fattura, almeno per le, famo le famose detrazioni, quelle, del, quelle che erano al 65%, perché altrimenti il nero ripartirà. Ora io chiudo perché, cioè, va bene, mi fermo qui perché non voglio togliere spazio a tutti e comunque resto a disposizione ancora un po' in background eh, nel caso servisse. Salve, va bene, adesso, adesso Fenu, e poi se c'è Santillo che mi sembrava di averlo visto un attimo eh, comunicazione di servizio siccome ci sono dei limiti alla capienza delle, dei soggetti in attesa eh, faccio uscire chi non deve intervenire subito per fare entrare chi invece deve intervenire quindi ribadisco Fenus, se c'è Santillo altrimenti poi passiamo ai parlamentari eh, o a rappresentanti delle regioni a cui prego telegraficamente solo di ricordare cosa hanno posto in essere come misura a favore chiaramente eh, della cessione dei crediti, dell'acquisto dei crediti da parte degli enti pubblici, insomma cosa hanno fatto in questi giorni solo una breve testimonianza telegrafica dell'azione posta in essere quindi prego Emiliano grazie Gianni io mi scuso in anticipo ma sono uscito da una riunione proprio perché volevo insomma partecipare un attimo però devo anche rientrare e vedo che c'è il professor Becchetti e sono felice anche che ci sia se poi è registrata la eh, se se registrata, insomma, la diretta ma la riascolto assolutamente volentieri. Io, ehm, come un po' tutti, sono anco, ancora un po' scosso da quello che è successo avantieri. Eh, eh, a parte il nostro lavoro di, di ormai cinque eh, anni, perché eh, noi alla cedibilità dei crediti fiscali ci lavoriamo da inizio legislatura, eh, ci sono venuti anche mille dubbi in questi anni anche dopo ieri su quello che abbiamo fatto. Eh, alla fine la necessità che abbiamo un po' tutti è quella di eh, fermarci un attimo a riflettere e io sto iniziando un po' a fermarmi a riflettere. La cosa che mi ha lasciato oh, molto turbato è stata la eh, oggettiva eh, malafede. Io per chi mi conosce sa che di solito non, non mi piace attaccare gli avversari politici, ma anzi cerco sempre quello che c'è di buono in quello che, che, che dicono, però in questo caso il Ministro dell'Economia eh, Giorgetti eh, in conferenza stampa ha, ha agito in malaffede perché in maniera del tutto eh, sommaria ha fatto questo calcolo, questa divisione di questi 110 miliardi per la popolazione eh, italiana eh, innanzitutto eh, la domanda che ho visto anche in un interessante articolo di oggi eh, è: ma il eh, quali che sono le entrate eh, dello Stato conseguenti a queste misure sono state considerate? Eh, ci sono stati eh, due studi principalmente, eh, anzi tre studi. Eh, c'è stata eh, l'ANCE, c'è stata il Consiglio nazionale dei commercialisti, c'è stato anche il ma quindi siamo a quattro. e uno degli ultimi di più importanti è stato anche il CENSIS. Eh, tutti grossomodo ci dicono che eh, le retroazioni fiscali, quindi le entrate conseguenti a queste misure di agevolazione fiscale, eh, variano eh, dal no. 50% al 70%, quindi di quello che lo Stato investe e ha investito eh, nella misura del super bonus soprattutto allo Stato rientra dal 50 al 70% eh, io non credo che questi eh, studi siano del tutto infondati visto l'autorevolezza di chi le ha posti in essere io faccio il semplice eh, commercialista oltre ad essere parlamentare e so bene quanto di un'impresa edile, del compenso di un'impresa edile, fatturato ovviamente rientra allo Stato, non solo in termini di, di eh, IVA e di imposte dirette che sono le prime, ma pensiamo eh, a, alle entrate automatiche che c'è la semplice ritenuta dell'8% sul bonifico, quindi già all'atto del pagamento iniziano a rientrare subito i soldi allo Stato, ma penso anche a quelle che sono li, le ritenute sul costo del lavoro oh, lordo, che nel settore edile eh, diciamo che sono un buon 50%, che rientrano ugualmente allo Stato tra contributi, quindi all'IMS, Cassa Edile eh, e IRPEF. Quindi io credo che siano fondati, eh, fondati gli esiti degli studi eh, di eh, Nomisma, eh, ANCE, eh, CENSIS, eh, insomma tutti gli studi che abbiamo letto questi giorni. Quindi mi chiedo perché, eh, innanzitutto mi chiedo come fa il Ministero dell'Economia eh, a non compiere le medesime stime, quindi a, a non stimare quelle che sono le retrazioni, poi può anche non considerarle nel bilancio, non è questo il punto, però come si fa a non stimare quelle che sono le retrazioni fiscali, anche per fare una valutazione compiuta delle misure, come in questo caso. Eh, I 110 miliardi di cui parla in realtà in parte 65 miliardi circa sono le spese ammesse a detrazione relative al solo super bonus eh, che sono state spalmate, sono spalmabili in 5 e in 4 anni, una parte di questi 65 miliardi sono stati già utilizzati in compensazione perché la misura esiste dal 2020, quindi il 2020, 2021, 2022 sono stati eh, in gran parte già utilizzati. Quindi, eh, io mh, a, a, non è che sono uno eh, a cui, non, ma a noi, in generale, non è che eh, non, non ci interessa tutelare quelli che sono i conti dello Stato, ci mancherebbe altro eh, penso solo, che eh, per fare questo, eh, c'erano ci potevano essere altre soluzioni. Non per fare questo, per gestire in modo ordinato. Il bonus ci potevano essere altre soluzioni dal loro punto di vista, che era ad esempio, poteva essere ad esempio quello di stabilire un tetto annuale ai crediti compensabili. In ogni caso, prima di assumere decisioni di questa portata, eh, andavano quantomeno stimate quelle che erano le entrate conseguenti a queste misure. Invece mi stupisce la totale eh, malafede, poi eh, si va indietro un po' negli anni, vediamo che eh, il governo Draghi, eh, in realtà aveva posto in essere dal decreto semplificazione in poi delle misure che hanno oh, dato diciamo, una spinta eh, molto importante bonus. e bonus ricordiamoci tutti che il super bonus eh, non, non, stava, eh, non stava avendo tutte quelle adesioni inizialmente è partito piano, è stato lo stesso governo Draghi, c'eravamo anche noi, noi eravamo anche d'accordo che eh, ha ridotto quelli che erano i paletti, soprattutto in termini urbanistici, poi i tecnici lo sanno più di me, mi pare che, sì, che, che, che il riferimento era alla, doppia, alla necessità della doppia conformità urbanistica e catastale, e insomma altre semplificazioni, quindi il governo Draghi è quasi come se avesse dato una spinta al superbonus, il ministro allora era anche Brunetta, eh, per, quasi per eh, trovare una scusa che poi in realtà è stata inventata, lo sappiamo già da novembre, la prima eh, scusa è stata quella delle frodi che ne riguardavano in realtà pochi bonus, per iniziare prima col decreto frodi e poi col susseguirsi di decreti che avevano come unica finalità non tanto quella mo di modificare, quindi non il merito delle modifiche in sé, quanto quello di generare incertezza. Eh, quindi la strategia era, era molto fine ed è riuscita anche nel, nell'intento, quindi generare incertezza nel mercato e bloccare il mercato dei, dei crediti, quindi questi ho, vi sto dicendo un po' di elementi tutti insieme, questi sono gli elementi che dobbiamo considerare, poi se, sentivo il collega Gian Mauro, eh, eh, anche io mi, mi pongo stesse, gli stessi quesiti, a parte quale sarà poi il futuro del, del settore da oggi in poi, mi auguro che le modifiche sulla checklist che noi chiedevamo da tempo servono almeno per assorbire parte dei crediti incagliati, quello eh, eh, oggettivamente lo spero, ma mi chiedo soprattutto eh, mh, come si farà eh, ad iniziare il percorso che ci ha indicato eh, l'Europa con la direttiva case green, eh, avendo fermato eh, un, l'unica misura che funzionava perché eh, adesso si è detto che eh, il super bonus resta in piedi, non ci sarà semplicemente l'accedibilità dei crediti, ma eh, oggettivamente, riflettendoci, ma chi è che aderisce adesso alla misura? Eh, per, eh, per poter eh, usufruire delle detrazioni per il super bonus bisogna avere i soldi per anticipare tutti i lavori e poi chi ha i soldi per anticipare tutti i lavori se li può portare in detrazione. Però sulle case singole... Chi ha tutti i soldi a disposizione difficilmente rientra nel limite di 15 Euro di reddito con i vari parametri in base al numero di componenti. Quindi chi ha una casa singola e i soldi per cui può anticipare tutti i lavori, comunque non può farlo perché sicuramente è al di sopra di quella soglia di reddito. Chi ha i soldi e vive in un condominio ugualmente difficilmente può farlo perché in un condominio ci sono altri condomini. A me sinceramente viene difficile pensare che ci può possa essere un, un, una famiglia normale, un pensionato normale che abbia la possibilità di anticipare eh, lavori che comunque non hanno una certa importanza, non una certa incidenza, eh, so, sono fuori dal bilancio familiare eh, i costi relativi a questi lavori, quindi di fatto eh, si è bloccato l'efficientamento energetico delle abitazioni, quindi mh, sarei curioso adesso di vedere se c'è se ci sarà una proposta alternativa eh, e di che, di che natura. Io eh, continuo a pensare, ma questo è il mio pensiero, da, eh, non, non sono un complottista, però non ho, non ho altri elementi, eh, forse devo, devo studiare un po' di più io, però mi chiedo ma chi è che ha interesse a fermare l'accedibilità dei crediti, visti tutti questi elementi? A me l'Europa non è sembrata così interessata a fermare l'accedibilità dei crediti. Eurostat mh, alla fine sì ci ha detto che rientra nel deficit, ma l'impatto è identico, sia che rientri tutto il primo anno, sia che eh, sia spalmato in più, in più anni. Ovviamente ci potrebbe essere un problema di deficit il primo anno, ma sul debito pubblico... Eh, non è rientrato, non rientra, non rientrerà. L'Europa non mi è sembrata così ostile a una misura di questo tipo, tant'è che immagino che i crediti fiscali siano uno degli strumenti che la stessa Europa vuole utilizzare per, per attuare la direttiva uh, case green. Eh, è una misura oggettivamente che si autofinanzia almeno in parte, visto che c'è un rientro dal 50-70% di quella che è la spesa, e quindi ci sarà: e questo magari chi ne sa più di me mi può correggere, ci sarà un minore, un minore, eh, una minore necessità di ricorrere all'indebitamento pubblico. E quindi questo mi porta a pensare eh, che eh, chi ha interesse a fermare l'accedibilità dei crediti fiscali e chi ha interesse a portare avanti insomma quello che l'attitudine dell'Italia a indebitarsi quindi alto livello di indebitamento anche se è sostenibile quindi alti interessi quindi io sono portato a pensare che eh, chi ha interesse a fermare questo tipo di meccanismo io sono anche per governarlo per renderlo più ordinato ma qua c'è un interesse abbastanza palese per fermarlo e chi eh, può avere un danno da, da questo tipo di strumenti l'unico danno che mi viene in mente in questo momento per deduzione è questo, scusate se mi sono dilungato Gianni hai il microfono spento sì, scusate, l'abitudine di togliere il microfono. Eh, allora, vedo che si è collegato anche Santillo. Però, do la parola un attimo a Luca Schutter che è a un banchetto. È a un banchetto, e tra l'altro, paradossalmente, siamo nelle giornate del risparmio energetico. Veramente sembra uh, un film al uh, contrario, eh, quindi Sud, poi Santillo e poi Barbara Stella che è un'altra un consigliere regionale. Così facciamo la panoramica delle azioni che in questi giorni ha posto in essere il movimento a livello regionale. Quindi, grazie, grazie Gianni, spero che mi sentite bene perché appunto sono un po' nella confusione. Ringrazio che Agostino che mi dà la possibilità di intervenire prima. Io sottoscrivo ogni singola parola di Emiliano che ha appena detto perché sono sante parole e ci aggiungo anche che l'assurdità di, di questa decisione è che va bene, posso anche capire il voler attaccare il Movimento 5 Stelle per il super bonus. Ma ricordo che questo blocco delle recessioni riguarderà tutti i bonus, quindi non solo il 110 o il 90 come l'hanno voluto rivedere, ma stiamo parlando quindi che si bloccheranno, si bloccheranno anche tutti quei lavori che riguardano il semplice 50%, quindi il 65% per la sostituzione dei sistemi di riscaldamento e il 50% per il fotovoltaico Ci stiamo, ce lo stiamo dicendo da, da, da mesi che la difficoltà è quella per le persone di pagare le bollette e qui gli togliamo un incentivo in più perché questo è di fatto eh, del bonus al 50% con l'accessione del credito di scorto di fattura e quindi nessuno sarà invogliato Adesso fare questi interventi, anzi eh, saranno invogliati chi ha i soldi, chi se lo può permettere e quindi anche prendendo in considerazione quello che ha fatto il presidente Draghi nella scorsa legislatura che appunto volendo attaccare ha detto che il super bonus è solo per i ricchi non voglio che venga utilizzato. In perfetta continuità e forse anche peggio, il governo eh, Meloni sta dando la possibilità di poter utilizzare questi bonus solamente a chi può detrarre in 5-10 anni grandi cifre e soprattutto chi ha della disponibilità economica, perché ricordo che senza la gestione del credito e sconti fattura bisogna anticipare i soldi per poi recuperarli. Appunto. Vado velocemente nel, invece sul tema qui in Regione. Io mi trovo nella regione Friuli-Vensa-Giulia e mercoledì scorso, quindi qualche giorno fa. Eh, abbiamo presentato, i nostri consiglieri regionali hanno presentato un emendamento per introdurre la possibilità da parte della regione e dei propri enti strumentali la possibilità eh, di acquisire i crediti, questo serve per un'altra motivazione, cioè quella di liberare i crediti incagliati, cioè fermi all'interno delle, delle banche, dei conti delle banche e per cui non riescono a essere monetizzati e per cui comporta le imprese eh, di essere bloccate. Appunto, i lavori perché non riescono ad andare avanti eh, questa norma è stata presentata al movimento eh, la uh, la la Maggioranza non ha presentato nessun emendamento, poi in aula ne ha presentato uno su questa direzione. Dopo vari trambusti, per così dire, le abbiamo fatte ritirare ed è stata, pensate, ripresentata un, un emendamento a prima firma di tutti i capigruppo, non solo della minoranza, noi che movimento 5 Stelle e Regione siamo in minoranza, ma anche della maggioranza, quindi Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, è stata approvata e dopo due giorni il governo decide, oltre che bloccare l'accessione del credito, anche di bloccare questo sistema di dare la possibilità alle regioni di poter acquisire i crediti. Quindi a pensarla male ci viene a pensare anche che il Presidente Fedriga, qui in regione della Lega, eh, abbia deciso di approvare quella norma tanto sapeva già che il governo l'avrebbe bloccata ci viene a pensare anche questo se invece non lo sapeva credo che sia arrivato il momento anche per il governo regionale di farsi sentire farsi sentire soprattutto con il ministro Giorgetti che è della stessa parte politica e quindi vedremo cosa succederà ricordo che qui in regione Fiorinizia Giulia andremo al voto fra eh, un mese circa eh, diciamo che questa, questa misura ci dà questa misura che è stata voluta proprio dal centro-destra ci dà dei motivi buoni per fare una buona e forte campagna elettorale io mi fermo qui che lascio spazio anche agli altri ringrazio Gianni e ringrazio tutti quelli che oggi potranno portare la propria testimonianza su questa sacrosanta, eh, sacrosanta battaglia io da ieri sono in contatto con le associazioni eh, qui in regione, con Fartigianato, associazioni costruttori edili, edili, e sono tutti molto arrabbiati, per non dire altro, contro questa misura fatta dal governo, voluta dal governo. Grazie a tutti, buona giornata. Grazie, grazie Luca, grazie Luca. Eh, allora, ehm, abbiamo Barbara Stella, sempre regionale, No, queste non sono le uniche due regioni in cui abbiamo posto in essere atti. Eh, ripeto, la diretta è stata organizzata in 4.48 ieri, per cui nel weekend tutti hanno i loro impegni, non tutti potevano partecipare, però in Sardegna, in Basilicata, in Abruzzo, vado così a random, abbiamo presentato cini di legge, emozioni, eh, in, nel senso di agevolare l'acquisto dei, dei crediti fiscali da parte degli enti pubblici. Questa poteva essere una grossa boccata di ossigeno. Eh, è partita dalla provincia di Treviso, io vivo a Treviso, in questo caso non è assolutamente è merito mio, non c'entra niente, è solo, è, solo, è solo un caso. Eh, però avevo scritto subito, speriamo che il governo non metta i bastoni tra le ruote a questa valvola di sfogo, a questo... A questa soluzione abbastanza importante che si poteva portare avanti e purtroppo così è successo do la parola a barbara stella eh, che ci spiega eh, cosa, cosa ha fatto nella sua regione mi sentite? sì allora innanzitutto buongiorno a tutti allora molto velocemente eh, qui in abruzzo abbiamo messo in atto come gruppo regionale eh, delle iniziative eh, volte proprio ehm, allo sblocco dei crediti derivanti dal bonus edilizio ma anche dal super bonus attraverso l'acquisto di questi crediti da parte della regione. Eh, abbiamo presentato eh, in data 7 febbraio delle mozioni eh, per impegnare la regione all'acquisto eh, dei crediti derivanti da interventi di efficientamento energetico ma anche di adeguamento sismico ma anche eh, per promuovere l'istituzione di un fondo di garanzia per favorire il credito bancario a quelle aziende che hanno sede eh, nel nostro territorio e che sappiamo hanno ehm, crediti di imposta eh, giacenti nei cassetti fiscali ma abbiamo anche presentato una eh, proposta di legge a prima firma nel nostro eh, capogruppo regionale per il cosiddetto eh, super bonus regionale, quindi una proposta di legge che va verso eh, una delle eh, soluzioni che in questo momento può sbloccare la situazione come a, aveva anche ricordato eh, Gianni. E qui in Abruzzo si è creata eh, una situazione praticamente, mh, eh, dire paradossale, poco, cioè una situazione anche un po' grottesca perché dopo le nostre iniziative c'è stata la corsa della maggioranza eh, ad intestarsi eh, il provvedimento eh, qui tenete presente che eh, c'è un governo di centrodestra il governatore eh, della regione Abruzzo e di Fratelli d'Italia ed è successo che dopo la nostra iniziativa sono state presentate dalla maggioranza di governo regionale ben due proposte di legge una per iniziativa del Presidente del Consiglio, che è di Forza Italia, e l'altra eh, presentata dalla Giunta regionale per iniziativa di due assessori, uno di Fratelli d'Italia e uno della Lega. Quindi un, un atteggiamento, quello che vi sto descrivendo, che eh, mette in luce una, um, eh, qui a livello locale una continua lotta all'interno della maggioranza che si è verificata anche in altre situazioni ma comunque una contraddizione interna perché eh, se da una parte eh, il centrodestra eh, fa questa corsa ad accaparrarsi questo provvedimento, dall'altra c'è un governo che praticamente dà il colpo di grazia a questa iniziativa del super bonus regionale che è partita eh, dal Movimento 5 Stelle e, e c'è sempre questa corsa diciamo, no, a, a mettere da parte delle, le buone iniziative del, del Movimento, questo lo sappiamo. E, è chiaro che ehm, noi continueremo insomma i nostri atti sono, sono depositati quindi abbiamo fatto delle conferenze stampa eh, dal punto di vista comunicativo continueremo eh, a, mh, a mettere in luce queste contraddizioni anche perché come si diceva ehm, si va diciamo contro eh, un beneficio che è anche ambientale quindi non è che si dà un colpo di grazie solamente a tutto il comparto eh, edilizio, a lavoratori, a famiglie e favorendo come si diceva prima forse solo chi ha disponibilità economiche ma si blocca anche tutto ciò che deriva da un beneficio ambientale eh, per quanto concerne le risultazioni degli immobili secondo come sappiamo dei canoni anche che vanno verso l'obiettivo della decarbonizzazione, della sostenibilità, del, dell'efficientamento energetico. Queste sono le azioni che stiamo mettendo in campo, naturalmente aspettiamo eh, gli esiti di questi incontri che ci saranno lunedì e martedì e continueremo come Regione Abruzzo a battere il chiodo eh, e a chiedere al governatore di rispondere perché a questo punto bisogna capire, bisogna chiedere con forza da che parte si sta. Se si sta dalla parte delle imprese dei lavoratori delle famiglie oppure se si sta dalla parte della propaganda perché qui in abruzzo proprio questa contraddizione interna è venuta fuori in maniera molto forte vi ringrazio grazie garbava grazie allora mi pare che non ci siano altri regionali collegati come ho detto in realtà sono diverse altre regioni a partire dalla sardegna mi pare sia nato un po tutto uh, dalla sardegna ehm collegata anche l'onorevole torto che appunto ha fatto parlare barbara stella eh, quindi comunque diciamo è, all, è alle cronache quanto fatto dai vari dalle varie sezioni regionali del movimento 5 stelle per cercare di favorire appunto l'acquisto comunque la, la, la transizione dei crediti dalle regioni a questo punto io in scaletta eh, a un certo punto dovrebbe entrare anche un, eh, un euro parlamentare e eh, probabilmente anche uno dei vicepresidenti 5 Stelle, e quindi eventualmente gli faccio intervenire. Però a questo punto io darei la parola agli esodati, eh, mi scuso per non avere ancora memorizzato bene nomi e relative cariche. Eh, so che abbiamo Domenico Passarello, se non, eh, se non ricordo male. Eh, poi credo che abbiamo anche eh, Giovanni Perlino e eh, Pintile Catalin. Non so in che ordine darvi la parola, eh, per cui eh, se Prendo. vi conoscete tutti voi inter intervenite sì. pure voi tranquillamente. Prendo. Prendo la parola io, ok, solo per ringraziare e chiedo scusa a tutti innanzitutto per il tono di voce perché come sapete sono 24 ore che oggi parliamo, parliamo al telefono, il disastro è stato importante. E do subito la parola al vicepresidente Passarella che saprà elencare molto meglio di me tutti i passaggi fondamentali del Comitato. Io volevo ringraziare invece il, il passaggio precedente della dottoressa Stella. In effetti io come coordinatore Abruzzo non ho dovuto fare praticamente nulla dal punto di vista di esodati di presentare istanze di tutto perché il Movimento 5 Stelle ha totalmente anticipato le nostre mosse. L'onorevole Torto ha totalmente anticipato ogni tipo cose, quindi abbiamo trovato un terreno fertile e molto molto vicino al gruppo degli esodati dal punto di vista di questo provvedimento. Detto questo vorrei ringraziarlo nuovamente e passo la parola a Domenico, al vicepresidente che sarà più bravo di me a elencare e forse ha anche più forza nel farlo. Grazie a tutti. Innanzitutto buongiorno con Girotto, con Dall'Olio, ci siamo visti qualche giorno fa in live quando ero ospite nella sede del movimento a Montecitorio. Eh, quello che è successo in questi giorni è, vabbè, è dire che è assurdo che è un golpe, che un blitz fatto dal governo ad insaputa anche dei suoi stessi componenti parlamentari è qualcosa di assurdo. Il giovedì io ero al Senato, tra altre cose ospite eh, di, Tony Trevisi, di Antonio Trevisi, abbiamo parlato con un senatore, siamo stati a pranzo al Senato, siamo entrati alle dieci e mezza con, anche con Ance, eh, siamo stati quindi in Senato tutta la mattina, abbiamo parlato con un senatore di, For di Fratelli d'Italia, insieme a Catalin che mi, mi accompagna sempre in tutte le visite istituzionali, e ehm, non ha lasciato assolutamente trapelare che ci fosse questo Consiglio dei Ministri. All'uscita alle due e mezza ho parlato personalmente con Andrea De Bertoldi, sono stato 40 minuti a telefono con Andrea De Bertoldi, che è di Fratelli d'Italia, voi tutti lo sapete, il quale mi aveva garantito, supportato in un incontro al MEF con il vice ministro Leo, senza minimamente citare o far trapelare qualcosa. E questo mi lascia, insomma, in qualche modo intendere che nemmeno lui sapesse di questo, uh, di questo intervento. Poi siamo andati in Adusbef dove abbiamo incontrato Elio Lannutti che voi conoscete benissimo e mentre eravamo alle 4 con Elio Lannutti che si discuteva sulle questioni viene fuori di questo, ci arriva un messaggio che è in corso un, eh, un consiglio di ministri da lì a poco alle 4 e mezza per dirimere la questione sulla, sulle cessioni del credito questo è quanto di più eh, diciamo Dire, usare determinate parole sarebbero molto forti e non voglio entrare in una, in, diciamo, in una sorta di, di, di, poi di, di denuncia da parte di qualcuno ma eh, e, e qui siamo all'assurdo è paradossale quello che sta succedendo eh, il ministero o quantomeno comunque anche la ragioneria dello Stato sono stati regolarmente smentiti da Luca Ascoli anche in audizione al, in commissione nessuno può di riesce a dimostrare che tutti gli studi che sono stati fatti sono errati la ragioneria dello Stato non lo dimostra, non lo dimostra il MEF è un attacco mh, ad un sistema di pagamento che sta generando una crisi economica e sociale di dimensioni colossali che la, che la crisi del 2008 a confronto sarà un, un semplice venticello di, di, di tramontana o di maestrale estivo, diciamo di maestrale estivo, quello che sta succedendo è una questione veramente assurda. Noi abbiamo già programmato per martedì prossimo uh, un, uh, un, uh, un meeting con tutte le forze associative, perché per rubare la parola che diceva prima uh, Girotto uh, stiamo cercando di fare massa critica, Abbiamo coinvolto anche ANCE, abbiamo coinvolto tutta una serie di associazioni eh, che, da, che vanno da CNA, Costruzioni Campania, a UPI, uh, Unione Piccoli Proprietari Immobiliari, a, a NACI, eh, a Adusbef che ci appoggia su questo percorso, eh, Coordinamento Free, personalmente io sono stato a parlare con Livio De Santoli, mercoledì eh, 8 e poi il pomeriggio ero presso la sede del Movimento 5 Stelle ospite di Patti Labbate con la quale ci siamo sentiti anche ieri e alla quale io ho chiesto un appuntamento anche a Conte eh, Patti Labbate si era fatta promotrice di questo incontro anche con eh, Giuseppe Conte noi questa situazione dobbiamo trovare eh, con tutte le forze politiche noi ci muoviamo in, in questo momento, siamo a partitici al di là del credo che ognuno di noi ha ma noi dobbiamo trovare una forma di dialogo con queste persone perché queste persone, secondo me, ignorano quello che stanno generando. Più volte gliel'abbiamo detto, come eh, sa anche Girotto nell'ultimo incontro che abbiamo fatto, abbiamo sviscerato i numeri del danno che si potrebbero generare se questa cosa eh, non fosse immediatamente eh, riattivata. Con questa serie di fallimenti che potrebbero eh, nascere sulle imprese di costruzioni con i danni provocati ai committenti che potrebbero perdere le case perché non riescono a completare i lavori in una situazione del genere e la cosa più oscena e credo voi mi mh, insomma da, mh, si risenta anche secondo me una questione di eh, poca costituzionalità o incostitu incostituzionalità io so che le regioni hanno un'indipendenza dal punto di vista gestionale. Come può lo Stato centrale per decreto in, eh, obbligare le regioni a, a non comprare crediti d'imposta? Questa cosa anche con Elio Lanutti che poi il pomeriggio di giovedì ci scambiavamo tutta una serie di messaggi. Voi tenete conto che ieri mattina con EcoFuturo noi avevamo un, una sala uh, stampa prenotata alla regione Toscana da Forza Italia. Per, il per aprire il dibattito con la regione toscana, io risiedo in Toscana, per aprire un dibattito con la regione toscana per far acquistare i crediti. Giovedì sera questa sala è stata disimpegnata. Noi abbiamo dovuto fare un evento in un bar a fianco al Consiglio Provinciale. Ma è qualcosa di veramente... è, è, è incomprensibile, è incomprensibile questa situazione per cui io invito uh, tutti i partecipanti al di là della, della vostra esposizione che voi avete ampiamente già uh, descritto diciamo la genialità di questa norma per quanto mi riguarda non era nell'elevazione del 110 che era il classico booster per far ripartire il settore dell'edilizia e poi avveniva già il decalage ma era proprio il meccanismo dell'articolo 121 eliminando il meccanismo dell'articolo 121 renderai impossibile a tutti i bonus edilizi, come diceva l'altra la, la, la, la, persona prima, l'accesso a qualsiasi tipo di incentivo, perché non c'è il sistema economico, il tessuto sociale economico per poter affrontare questi lavori. Noi siamo stati a Bruxelles, ospite di Castaldo, il 9, eh, quando in occasione dell'approvazione dell della direttiva comunitaria siamo stati ospiti, abbiamo fatto un convegno, ma senza poter accedere agli incentivi attraverso i meccanismi di cui all'articolo 121 è impossibile non solo rispettare quella direttiva comunitaria che sarà approvata entro giugno in maniera plenaria in Parlamento Europeo e soprattutto adeguare il patrimonio edilizio dal punto di vista sismico oltre che energetico visto e considerato che noi viviamo in un territorio sismico e ciclicamente e ne sappiamo qualcosa dal 2009 abbiamo avuto tutta una serie di eventi catastrofici sismici dove sono morte delle persone e lo stato ha dovuto rincorrere la ricostruzione oggi non efficientare dal punto di vista sismico il patrimonio e quello che è successo in Turchia, in Turchia dovrebbe dare a noi un segnale su questa cosa eh, eh, significa essere assassini del proprio popolo un governo che si comporta in un modo così osceno, con un blitz fatto alle quattro e mezza del pomeriggio, fatto firmare al Presidente della Repubblica nel pomeriggio stesso e pubblicato in gazzetta ufficiale prima di mezzanotte in modo tale che fosse immediatamente operativo, non è una questione politica, non vorrei essere frainteso, perché qui non è un senso di appartenenza o di ideologia politica, ma è un colpo di Stato nei confronti dei propri cittadini. Questo è quello che io mi sento di dire come risultati del Superbonus. Noi stiamo organizzando quindi una serie di eventi e di manifestazioni che porteremo avanti dopo martedì, perché in questa situazione il governo deve in qualche modo intervenire. Avevamo provato a avere un'interlocuzione con le forze politiche, abbiamo provato, abbiamo preparato un dossier dove ci sono 11 proposte. Eh, di, per dirimere la questione dello sblocco delle cessioni dei crediti e per creare un meccanismo virtuoso anche nel, in visione proprio della direttiva comunitaria, ancora il MEF non ci ha ricevuto non so se vorrà riceverci perché tutti reputano gli esodati del super bonus come un'associazione neonata che non sarebbe in grado di per quanto ci riguarda per quello che rappresentiamo noi che trattiamo in maniera equanime, tutti gli attori di questo film dell'orrore che stiamo, uh, stiamo vivendo, noi siamo preparati quanto anche senza voler nessun tipo di presunzione o, qual o qualsiasi altra forma associativa, avendo uh, i, teste all'interno del nostro comitato e al, al nostro interno come movimento abbiamo sufficiente persone e qualcuno lo conoscete direttamente perché Alfonso Scarano partecipa con noi attivamente e altri personaggi che partecipano attivamente alla mh, costruzione di questi documenti. Io vi ringrazio, eh, spero che la nostra voce possa essere portata nelle sedi eh, opportune. Io frequentemente sono a Roma proprio per cercare di, come, come associazione, di trovare una quadra a questa, a questa situazione drammatica e spero che qualcuno ci ascolti perché questa situazione altrimenti può diventare veramente esplosiva anche socialmente ed eticamente non ne parliamo grazie, grazie. grazie. Eh, entro, entro un attimo perché non l'ho detto all'inizio eh, il Movimento 5 Stelle un anno e mezzo fa ha depositato una proposta di legge per un, per un bonus chiamiamola come vogliamo Fino al 2000, almeno fino al 2030, veramente con un'aliquota che non è più 110, che abbiamo detto più volte era necessario in quel momento per, per dare uno scossone forte, eh, con dei, dei meccanismi prioritari, quindi prima sisma bonus, prima sisma bonus e poi efficientamento energetico classi di reddito in maniera da differenziare l'aiuto, l'intensità dell'aiuto a seconda del reddito, a seconda anche della categoria di partenza dell'immobile, perché se ho un immobile in classe G chiaramente ha molto bisogno, se ho un immobile che è già in classe B eh, ne ha meno bisogno. Quindi questo lo, lo ribadisco per dire che il Movimento ha già fatto una proposta formale che è lì nei cassetti, come tantissime altre proposte di legge. Chiaramente non abbiamo la presunzione di aver scritto la Bibbia, è eh, una, una nostra proposta di partenza assolutamente discutibile, assolutamente migliorabile, perfettibile, eccetera, eccetera. Però è per ribadire per l'ennesima volta che noi dal 2013, come vi ho mostrato all'inizio, crediamo in questo strumento ovviamente va eh, pensato bene strutturato bene e come dicono tutti gli esperti ormai da un'eternità non va modificato oggi cinque minuti ma va fatta un'operazione di lunga gittata in maniera che la filiera eh, sia lato imprese professionisti sia naturalmente lato consumatori si possa programmare quindi, vogliamo pensare a 5 anni, a 10 anni, a un decalage, a qualsiasi cosa, pensiamola, facciamola e teniamola lì, perché la, la, la, la, la, la, la, la grande eh, bruttura che è successa in questi due anni è stata quella di intervenire a partita in corso, quindi si inizia la partita con determinate regole, poi mentre si è neanche alla fine del primo tempo, si cambiano le regole con, a partita in corso, e eh, si è determinato questi 15 miliardi purtroppo di euro di blocco eh, detto questo io so che ci sono altri mi pare altre associazioni, associazioni di esodati e poi abbiamo i professionisti eh, commercialisti economisti eccetera quindi mi, mi pare che ci sia qualche altra associazione di esodati o mi sbaglio io, io per parlare di me Gianni scusami eh, non mi ricordo con quale qualifica vuoi parlare. Allora, io sono Vincenzo Castellano, chiaramente è, è, è, è condivisibile la, la confusione, perché io siedo a parecchi tavoli dove sono stato coinvolto come tecnico, e eh, io mi, sono, sono tenuto anche al, all'intervento di Ecoforum, organizzato dall'amico Domenico che ha parlato poco prima di me. Io chiaramente voglio fare una parentesi di tipo personale che chiaramente vorrei condividere con voi. Io vedo dietro queste manovre così drastiche e brusche del ministro che ormai ci ha abituato dopo l'affermazione seppur condivisibile che la cessione sia un diritto e non un dovere ha, ci ha abituato insomma, a capire l'approccio che sta adottando nel gestire questa questione delicata credo che dietro queste manovre scellerate, perché io anche qui credo che anche il, seppur il ministro definisca scelerato il vecchio governo credo che lui non abbia fatto di meglio nel gestire così drasticamente lo stop della cessione che voglio dire? Voglio dire che il ministro dietro questa, eh, questa manovra ci sia un po' anche di marketing politico. Che voglio dire? Voglio dire che anche Zanetti, ehm, stimato professionista che, che seguo molto volentieri, ieri, che tra l'altro è anche consigliere del ministro Giorgetti e credo che abbia contribuito a scrivere il decreto che stiamo commentando stamattina, si è pronunciato ieri in un suo articolo dicendo che questo stop and go era necessario. Quindi stop and go, cioè vuol dire che ci aspettiamo da qui a qualche giorno, settimane, mesi, un'apertura del governo attuale verso questa disciplina, come per volersi intestare poi eh, la misura sotto altro nome, sotto altra norma. Quindi credo che ci sia sotto eh, una, una manovra di tipo politica comunicativa di questa misura, che io reputo ehm, lodevole nella sua genialità e applicazione, Chiaramente ha delle falle che abbiamo già condiviso nei, nei mesi scorsi, che non stiamo qui a ripetere. Ma sicuramente c'è la volontà di intestarsi poi eventualmente una nuova misura. Perché dopo il chiarimento fatto da Eurostat faccio difficoltà a comprendere, francamente, questo accesso di questo accesso, questo brusco um, blocco delle, delle sessioni. Questa è una parentesi personale, quindi io invito il ministro, se, se ci ascolterà, di essere un po' più sensibile nei confronti degli interessi di migliaia di, in, di imprese e cittadini e non agire in questo modo drastico e iniquo perché chiaramente la misura presenta eh, dei profili di iniquità devastanti faccio l'esempio di, di imprese che hanno, si sono affidate ai lavori di condomini che hanno magari fatto la, la delibera ieri stesso l'altro ieri, il 15, il 14 febbraio e non possono presentare la CILAS perché sono bloccate dal, dal, dal, dal decreto abbiamo condomini che hanno magari non hanno ancora presentato la Cias perché stanno aspettando la sovrintendenza piuttosto che pareri di e tu cosa fai? Mi blocchi al 15 febbraio la, la misura? Cioè Non è così che si gestisce un periodo transitorio. Questo è l'invito che faccio anche ai tecnici e ai parlamentari che ci ascoltano di far ragionare eh, il ministro, soprattutto in fase parlamentare, a provare questi emendamenti che danno spazio e correggono una norma che chiaramente delle sue finalità che possiamo condividere è stata troppo brusca questo è un aspetto tecnico e riguardo l'aspetto regioni perché io eh, con l'avvocato Gaudiello Domenico che ha ideato e ha gestito Treviso stavamo eh, agendo su tutto il territorio nazionale anche insieme a Domenico stavamo eh, valutando di creare un pool di professionisti, tecnici, politici per poter portare sui tavoli questa misura anche qui questa apertura delle regioni era fantastica per il settore del, del comparto era uno, era uno sbocco di ossigeno non, eh, non trascurabile tuttavia però il governo ha, è intervenuto eh, per, per, per bloccarlo avrei gradito il blocco di questa operazione cioè se il decreto del, del 16 febbraio avesse contenuto solamente questo blocco l'avrei pure capito magari come blocco per dire fermi tutti voglio ragionare se questa possibilità seppur, nella, seppur concessa l'articolo 121 perché attenzione Prima, prima che uscisse il decreto, qualcuno aveva sollevato un polverone che fosse incostituzionale o non possibile per un ente acquistare eh, i crediti e la misura del blocco va proprio nella direzione opposta. Quindi, se oggi il governo si è preoccupato di bloccare la cessione di questi enti locali, allora vuol dire che era possibile prima. Che era possibile prima, e quindi vuol dire che oggi fosse ancora possibile per quegli enti locali, le regioni a statuto speciale, che hanno la loro potestà finanziaria. Quindi, qui è un altro tema che poi affronterò fra poco. Quindi cosa voglio dire? Che se fino a ieri qualche eh, giornalista, qualche politico, qualche scienziato si era, si era inventato che quella cessione fosse illegittima, ora un decreto legge che puntualmente blocca la cessione per legge vuol dire che l'attimo prima era legale, era possibile. Quindi se il governo si è preoccupato di bloccare la cessione vuol dire che era possibile. Ora questo qui è un tema. Ora parliamo di Sicilia, parliamo di Sardegna che siamo già mosse, parliamo di, del Friuli Frivenza Giulia, parliamo del Triveneto, quindi sono, sono tutte enti locali che io sto annunciando che sono a statuto speciale. Ne ho anche parlato con l'amico Gianmarco Dell'Oro, l'onorevole, dove ho proposto di ragionare in quei, in quei governi regionali dove i 5 Stelle hanno magari mh, la maggioranza o sono comunque in, eh, influenti, eh, nella, nella, influenti nella, nella, nella decisione eh, politica, che voglio dire che, che probabilmente la regione a saluto speciale nella bipartita Stato-Regioni nell'apporto delle autonomie tra Stato-Regioni potrebbe valutare di far passare una legge regionale in barba al 121 perché forse il 121 oggi con questo decreto è andato forse oltre il potere che poi vede il governo. Questa è una riflessione che sto facendo in questi giorni, in queste ore con Domenico Guadillo, ripeto l'avvocato che, che, che ha seguito Treviso che si sta anche lui prodigando in questa battaglia insieme a me per cercare di trovare soluzioni per le, per le imprese anche con Domenico ne stiamo parlando con Gianmar. quindi questo è un aspetto che secondo me in questo momento particolare dobbiamo tenere presente quindi perché se oggi una regione Sicilia che chiaramente è una regione che è di centrodestra, ma che sembrerebbe che questa iniziativa sia di, eh, di, di, di, di Forza Italia che Kendi Schifani è, un, è un, parla un parlamentare di Forza Italia questo, questo disegno di legge sia, sia questo decreto sia un po' forse spacca maggioranza questa è una riflessione che voglio fare anche fuori dal, diciamo, dal mio profilo tecnico quindi per dare una lettura a questa manovra accelerata del, del, del, del, del governo quindi le iniziative che io vorrei portare in campo in questo tavolo tecnico che mi avete gentilmente coinvolto è, è, è questo sensibilizzare le regioni e avviare quindi un tavolo tecnico sulle regioni e capire se le regioni quantomeno quella struttura speciale possano legislare in modo autonomo e quindi riaprire quelle cessioni e quindi la possibilità di fare le opzioni nelle regioni dove, dove possiamo intervenire. Con riguardo al decreto credo che ci sia poco da fare, bisogna solo emendarlo, quindi tentare in tutti i modi con i nostri interventi tecnici di cercare di, di avviare un'idea parlamentare e modificare il decreto quantomeno nella sua portata troppo generale attualmente. Le cose che mi viene di suggerire sono appunto quello di prevedere un periodo tanzitolo più ampio perché chiaramente ci sono tantissimi condomini che pur accettando il ribasso del 110 al 90 erano comunque andati co avanti per le delibere per l'approvazione produzione chiaramente il governo deve tenere conto che le i condomini non hanno tempi di reazione che possono avere le familiari quindi hanno tempi molto più di quindi dobbiamo quantomeno ottenere dal governo un tempo di proroga quantomeno fino a, a giugno se non fino a settembre perché, ripeto, alcuni eh, condomini si, si, si vedono arrestati, adesso così, senza un giusto motivo. Questa è un po', diciamo, la, la mia sintesi di quello che sto occupando in questi, in questi giorni. Non so se avete qualche domanda particolare, tecnica, che volete che io vi possa in qualche modo risolvere, se, se posso. Non so, Gianni, se eh, o qualcuno ha qualche domanda di tipo tecnico che vuole farmi in, anche sul decreto attuale eh, approvato l'altro giorno. Guarda, diciamo che la diretta di oggi, come ho spiegato all'inizio, voleva essere solo un segnale immediato, una, una, una replica, una, replica, certo. una, una continuazione di un'attività che noi stiamo portando avanti da dieci anni, ma eh, poi avremo tutto il tempo e anzi eh, è uno degli obiettivi di questa diretta è Conoscerci reciprocamente, come ho detto, fare massa critica, mettere assieme tutte le competenze, per poi, per poi fare diciamo così, le, le contromosse migliori. Contromosse, mi, mi approfitto, scusate, poi do subito la parola ai interi successivi, perché leggo tanti commenti, eh, esasperati, arrabbiati, eh, disperati, però ricordo sempre, dobbiamo agire pacificamente, dobbiamo agire democraticamente, dobbiamo agire nel rispetto delle regole la democrazia ha delle regole i cittadini hanno votato c'è un governo e una maggioranza legittima dal punto di vista costituzionale sono stati votati bisogna agire con le le rispettando le leggi e questo scusate ma lo, lo voglio replicare eh, ovviamente si potrà agire a Roma a livello centrale e poi a livello regionale eh, vedendo appunto se si riesce a bypassare eh, determinate norme e riuscire a far sì che a livello regionale si possa fare altro. Do la parola velocemente al collega Lucano Perrino per una testimonianza veloce di quella stazione in Basilicata e poi passiamo a economisti come Becchetti a meno che non ci siano altre eh, altri che vogliono intervenire che non, che non mi risultano quindi giovanni sì grazie gianni eh, saluto tutti i presenti chi sta seguendo la diretta molto velocemente noi abbiamo presentato prima una mozione eh, che andava in quel senso nel senso dell'acquisto dell diciamo dei crediti incagliati da parte della regione e poi una proposta di legge e anche da noi si è creato questo cortocircuito perché eh, diciamo, eh, alcune forze di maggioranza noi abbiamo una, una maggioranza di centrodestra eh, subito dopo hanno presentato una proposta di legge eh, che escludeva diciamo, eh, la possibilità da parte della regione di acquistare direttamente i crediti, ma faceva eh, come dire, riferimento. Ai, eh, agli enti che non siano diciamo ehm, inquadrabili in quelli per cui è, è espressamente vietato secondo il decreto acquistare questi crediti ovviamente noi all'interno della nostra proposta di legge avevamo ricompreso tutta la galassia degli enti delle partecipate anche del sistema sanitario regionale coordinandoci con tutti gli altri colleghi a livello regionale per cui diciamo, vedremo se seppur a ranghi ridotti diciamo, è, è possibile in qualche maniera Uh, andare in quella direzione e a quel punto provare a, uh, diciamo, a unificare le due proposte di legge e andare avanti. Però quello che fa specie è che uh, un rappresentante dello stesso partito, Fratelli d'Italia, a livello nazionale, che è Lucano, ha detto chiaramente che ormai le regioni diciamo, uh, sono, sono fuori gioco. Cosa veramente sorprendente visto che proprio ieri uh, un altro esponente locale del... del Diciamo, ehm, del Consiglio regionale di Fratelli d'Italia ha presentato questa proposta di legge. Ora c'è un, una confusione totale, l'abbiamo visto, eh, purtroppo mh, effettivamente qui si tratta. Io ho sentito prima l'appellativo osceno, eh, non, non si può dire diversamente. È un qualcosa di oscevolo che sta accadendo, eh, però, diciamo sia a livello nazionale che a livello locale, cercheremo come il Movimento 5 Stelle di eh, stare sul pezzo e di cercare di dare il nostro contributo affinché eh, il tutto si possa sbloccare il più velocemente possibile ecco, grazie scusate ma stavo leggendo altri commenti, allora mi pare che non ci siano altri esodati che vogliono intervenire e quindi do la parola all'economista Leonardo Becchetti un saluto, un saluto a tutti quanti e concordo un po' con quello che stava, stava dicendo prima che forse siamo dentro un processo diciamo tattico, eh, lo chiamo di dialettica hegeliana, cioè prima un intervento molto duro, eh, poi la reazione e alla fine una sintesi a cui si potrebbe arrivare. Ecco, io cerco di, di dare un po' delle idee costruttive per quella... Per quello che capisco, per quello che potrebbe essere questa sintesi. Allora, innanzitutto un fatto di scenario. Io sono convinto che ehm, in futuro, in Europa, eh, la, eh, il, il punto principale della transizione ecologica su cui saranno necessari aiuti pubblici è proprio quello degli edifici. Voi sapete che il criterio di addizionalità in finanza è che bisogna usare risorse pubbliche laddove... Eh, il privato, il mercato non si muove e sicuramente eh, rispetto al settore delle auto rispetto al, alla, al cambiamento verso la transizione delle imprese che comunque lo ha fatto per restare competitivi dove veramente i soldi pubblici sono importanti è l'edilizia perché i condomini eh, si muovono se ci sono gli incentivi o la direttiva Green non sapremo come si concretizzerà ma che già adesso ha prodotto solo con l'effetto annuncio un calo del valore di mercato degli edifici eh, nelle due classi energetiche peggiori, chiaramente questo sarà il settore dove io mi aspetto che l'Europa darà una risposta a Biden, quindi il piano Repower EU. Quindi è molto importante intercettare questo innanzitutto. Quindi questo per dire che eh, la scelta del super bonus era, andava nella direzione giusta. Eh, Ave, diciamo col senno di poi, e col tempo abbiamo capito che bisognava fare alcune correzioni di rotta, c'era cioè il rischio che eh, una eh, mancanza completa di eh, responsabilità e di oneri finanziari per il cittadino portasse ad una collusione con, con le ditte e quindi a un eh, aumento, a un non controllo, diciamo, del costo dell'intervento. Quindi qui c'è molto importante, è stato, secondo me, abbassarlo un pochino. Eh, ma il vero problema, allora, l'intervento del governo, per quello che è stato detto, è per evitare una spesa pubblica eh, incontrollata. Ma se si vuole intervenire per evitare una spesa pubblica incontrollata, eh, il, la soluzione che genera meno effetti eh, perversi collaterali è quella di mettere un tetto di spesa. Cioè, gran parte dei provvedimenti che si fanno hanno esplicitamente o implicitamente penso a quello che sta arrivando sulle comunità energetiche dove c'è un tetto alla, al gigawatt che possono essere realizzate in un certo intervallo di tempo quindi esplicitamente o implicitamente i provvedimenti devono avere un tetto di spesa se si vuole evitare il rischio di un aumento incontrollato del debito pubblico eh, e quindi semplicemente è questo quello che si deve fare Ora sappiamo che... Ci sono, sono stati citati, ci sono varie valutazioni di impatto, quella dell'ANCE, quella di Nomisma, quella dei commercialisti, quindi possiamo, eh, eh, senz'altro non abbiamo l'altro punto di vista, ma sappiamo che su 100 euro spesi ne rientrano almeno 40-50, ecco, eh, dal punto di vista di uh, aumento di entrate fiscali per, per la, la, la crescita economica che crea questo intervento. Quindi la spesa dello Stato innanzitutto va quantificata in questo modo. E poi, appunto, secondo me è, è anche singolare che ci sia stato questo allarme nel momento in cui le regioni hanno deciso di eh, intervenire per dare una mano all'ingolfamento del mercato dei crediti d'imposta. Di questo perché? Perché io non sinceramente non è che il blocco del mercato secondario non è che questo mercato secondario allargato alle regioni di per sé avrebbe aumentato il debito pubblico noi sappiamo che a giugno l'Eurostat con una normativa piuttosto severa ha detto che eh, tutto quello che viene eh, maturato come credito d'imposta diventa immediatamente debito già il primo anno no? E questo mh, in teoria non è così perché uno poi spalma il credito nel tempo può avere un senso perché nello scambio io passo il credito a chi ha dei cassetti fiscali più ampi e quindi chiaramente eh, aumenta quello che viene utilizzato al, all'inizio. Però diciamo di per sé il fatto che la regione su un mercato secondario acquisti un credito d'imposta da una ditta non aumenta, non ha effetti di per sé sul debito pubblico. Quindi ripeto, secondo me quello che oggi si dovrebbe fare è evitare il, il blocco della cessione dei crediti che come avete detto in più persone ha un effetto ridistributivo perverso immediato sicuramente rallenta la propensione a fare lavori di tutti ma soprattutto di chi è incapiente o di chi ha reddito basso o di chi non ha la liquidità per permettersi di poter tenere eh, per sé il credito d'imposta quindi chiaramente c'è un effetto ridistributivo perverso quindi la mia idea è bisognerebbe adesso spingere per dire semplicemente che lo Stato fa una sua valutazione politica, il governo sulla base di quello che rientra, sulla base della spesa pubblica, sulla base dell'obiettivo del contrasto all'emergenza climatica, di quanto vuole spendere eh, ogni anno eh, per, per il bonus c'è un, un registro eh, informatico a cui bisogna iscriversi quando maturano diciamo eh, maturano le, la, la possibilità di fare di, di, di avere il credito a un certo detto basta finisce per quell'anno la possibilità di, di fare ulteriori lavori questo vuol dire distribuire come deve come deve essere l'effetto nel tempo perché noi la transizione la dobbiamo fare in un arco temporale distribuirlo meglio evitando così anche quegli effetti di equilibrio economico generale negativi che ci possono essere se tutto viene concentrato in poco tempo magari di, di, di lentezza nel realizzare lavori di, di congestione e dei cassetti eh, fiscali che ha portato, come sappiamo, adesso sul mercato almeno prima dell'intervento cedere il credito costa quasi il 20%, cioè un, un credito d'imposta a 100 lo, lo vendi a 80% proprio perché l'offerta dei crediti è molto superiore alla domanda. Eh, importante da questo punto è stato nel provvedimento: questo è un elemento positivo, aver, avere ridotto la responsabilità in solito di chi compra. Eh, a che ha comunque mh, esercitato diligenza eh, in caso di irregolarità dei lavori, quindi questo è importante perché come stava, si diceva prima, ricordiamoci che Poste si è bloccata proprio su questo e quel blocco di Poste ha avviato, diciamo è stato un po' la, il detonatore di tutto, di tutto il problema e quindi io, io, direi, io direi questa cosa per evitare, per evitare gli effetti perversi e anche l'altra proposta importante secondo me forse di riservare una quota proprio per le case popolari per gli edifici nei quartieri diciamo più, più in difficoltà considerando che lì c'è diciamo maggiore difficoltà di intervenire e capire anche come tutto questo si può combinare con l'intervento eh, sulle comunità energetiche perché la cosa che colpisce molto è che quando è stata fatta una valutazione di impatto dell'effetto di questi soldi spesi dallo Stato eh, per, in termini di abbattimento della CO2 sicuramente costa molto di meno ed è anche in parte efficace per, per far fare il, il miglioramento di classe energetica degli edifici perché perché lì c'è il vantaggio che i cittadini poi diventano produttori di energia eccetera eccetera quindi secondo me si può combinare si possono combinare i due interventi e decidere esattamente qual è diciamo la, qual è diciamo l'onere che lo stato si vuole caricare nel corso dei prossimi anni ma ripeto non ha senso a mio avviso bloccare il mercato secondario della, dei crediti grazie Leonardo grazie allora ehm, io direi che possiamo avviarci alla conclusione nel senso che come ho spiegato all'inizio questa diretta è stata organizzata in 448 da, ieri mattina e ringrazio Carlo Buschetti ringrazio tutti quelli che mi hanno aiutato a mettere in piedi i vari, i vari partecipanti, ovviamente tutti i colleghi 5 Stelle, eh, voleva partecipare anche il vicepresidente Mario Turco che si scusa ma è impegnato in una eh, riunione che si sta protra protra protraendo, ma ne approfitto per ribadire che eh, tutta la direzione 5 Stelle eh, sta da giorni eh, concentrandosi su questi accadimenti e quindi nei prossimi giorni sarà lo stesso presidente Conte che ieri già è uscito direi in maniera assolutamente esplicita sui telegiornali, sui suoi social eccetera quindi la posizione del Movimento 5 Stelle chiaramente viene espressa dal presidente del Movimento 5 Stelle quindi io non devo aggiungere o modificare assolutamente assolutamente nulla, posso solo ribadire che nei prossimi giorni eh, porremo in essere diverse altre azioni che verranno appunto annunciate dallo stesso eh, presidente Conte eh, quindi io ringrazio tutti voi per avermi data l'opportunità di essere qui presenti ringrazio chi ci ha, chi ci ha ascoltato Co come sempre eh, la, la registrazione sarà disponibile non appena chiudiamo questa diretta, per chi ci fosse collegato o, o ne fosse avuto a conoscenza mentre era già in corso, se volesse rivederla dall'inizio, chiaramente sarà disponibile. Naturalmente questo è uno degli, dei tantissimi momenti in cui ci parleremo, dovremo andare avanti presumibilmente per parecchio tempo. Io chiudo con un appello ai cittadini, la vita è una battaglia in tutti i sensi la politica fa parte della vita quindi o si battaglia o si sta fuori ma a quel punto si subiscono gli effetti della battaglia ora io non ho assolutamente la pretesa che tutti i cittadini votino 5 stelle o siano d'accordo con le politiche 5 stelle, ma a tutti i cittadini chiedo di fare politica perché la politica è l'unico strumento democratico, civile, pacifico per autoregolamentarci, altrimenti andiamo alla monarchia, andiamo all'anarchia, andiamo al al dispotismo, andiamo al capitalismo selvaggio, andiamo a tutta un'altra serie di modi di eh, gestirci che sono potenzialmente molto peggiori. Per cui l'appello per tutti è sceglietevi i vostri soggetti rappresentativi, i vostri corpi intermedi, ma entrate anche perché è evidente a livello parlamentare si agisce in base alle pressioni che arrivano dal basso se il basso sonnecchia l'alto fa quello che vuole e il segnale che è arrivato dalle ultime due regionali purtroppo dimostra ancora una volta la disaffezione dei cittadini alla politica ma attenzione non è che fate del male a noi politici mi ci metto in mezzo anch'io anche se non mi sento affatto politico non è che non andando a votare fate un dispetto ai politici è esattamente l'opposto fate esattamente quello che i politici con la p minuscola con la p minuscola vogliono vogliono che voi ve ne stiate con le ciabatte in salotto a guardare la tv ad assorbire tutto quello che la tv dà come oro colato e lasciate gestire il paese a loro a noi mi ci metto in mezzo anch'io. quindi l'appello è sempre solito ai cittadini entrate informatevi eh, nella maniera più eh, obiettiva possibile quindi chiedetevi sempre da chi arrivano i soldi cioè chi sta parlando da dove prende i soldi a partire dal sottoscritto a qualsiasi altro giornale a qualsiasi mezzo di comunicazione, chiedetevi sempre da dove arrivano i soldi di cui sto parlando e eh, ribadisco l'appello per la banca ho letto un commento che Banca Etica ha terminato l'acquisto dei crediti certo, perché Banca Etica è piccola è piccola e quindi fa quello che può ha già raggiunto il plafond di quello che poteva fare, quindi siamo nella solita situazione del gatto che si morde la coda ci si lamenta perché uno dei pochi soggetti sani ha già raggiunto il suo limite, perché è piccolo, perché evidentemente la stragrande maggioranza degli italiani continua a preferire banche che si comportano come si stanno comportando. Guardate, io su questo sarò sempre più eh, secco, non ci sono alternative se non cambiare il modello finanziario assicurativo attuale che è maledettamente, troppo spesso, non dico sempre, non dico sempre, ma troppo spesso speculativo. Le banche sono aziende private che vogliono fare gli interessi degli azionisti legittimamente, legittimamente, ma molto spesso gli interessi degli azionisti non coincidono con il benessere della società e dell'ambiente ribadisco per l'ennesima volta che negli ultimi anni gli investimenti in fonti fossili sono aumentati e i prestiti delle banche alle fonti fossili sono aumentati e autorevoli soggetti mondiali dicono le banche dovrebbero prestare a tassi peggiori man mano che il business, l'attività è ambientalmente dannosa. Quindi io ti presto, a un tasso molto buono se tu, la tua attività è ambientalmente sostenibile ti faccio condizioni sempre peggiori via via che il tuo, la tua attività è ambientalmente più dannosa e invece sta succedendo da sempre esattamente il contrario quindi grandi portafogli aperti grandi prestiti a bassissimo interesse per le attività eh, più eh, impattanti quindi l'appello sempre solito per i cittadini e per le imprese usate la finanza etica appoggiate la finanza etica e entrate nella finanza etica l'unione europea finalmente ha sdoganato il concetto leggermente più basso perché parla di finanza sostenibile ma per carità già già è un grandissimo passo già l'unione europea finalmente ha riconosciuto che se ha bisogno di un concetto di finanza sostenibile, significa che l'attuale finanza è insostenibile. E grazie tante, dopo 50 anni ce ne siamo accorti che l'attuale finanza è troppo spesso è insostenibile. Va bene, non voglio fare tribuna elettorale, ringrazio tutti e ci sentiremo naturalmente nei prossimi giorni, nelle prossime settimane ciascuno nel proprio ruolo. Quindi grazie ancora, buona, buona sabato, buon sabato, buon weekend a tutti, grazie.